Posso dirgli delle brutte parole? Sì. Mor... libro ah! ah! L'ho trovato! Okay. ok. Ok. Vado a prendere tu, uh. fortuna? lo scendere giù, andiamo! Andiamo! Ok. Mamma mia. Uh, capitolo 3. Guarda le mappe! Allora, la Route of Stewards! Ok. Prendi le Route of Stewards? Eh? Ne prendo una. Ok. Uh, guarda! Ok, perfetto. Aspetta, aspetta, aspetta. C'è un qualcuno che ci ha indicato la strada per uscire. È Però... La... Ah, è la persona, quella del diario. Nella guida quella principale, diario... nella main guide, c'è scritto, capitolo 3, The e c'è scritto Trova la via per uh, aprire la valvola. Ok, ho trovato un posto una valvola. Io non sto respirando. Ok, valvola A, noi ah, siamo. Noi dobbiamo prendere la, la B. La ma il sistema di ventilazione, what? Eh, sì. No, ma come? Uh, chiesto Ho trovato un posto. Trovata! Vai, vai, vai. Ti... Ok. Sistema open. Ok. Eh, no, io devo... Adesso dobbiamo uscire, però. Ok. Non mi fa... Allora, adesso dobbiamo andare là. Forse di qua si scendeva. Sì, è di qua, è di qua, di qua. Ok, Uff. andiamo, andiamo. Ecco qui il tubo. Uh. Il eh, tubo di scarico In questo pavimento è sempre lo stesso Cioè e, e, Secondo me sono tipo gli scantinate antichi <sussurra> Ah eh, guarda là Oh no, Ma... no! Uf, Mamma mia Capito, Che fortuna Capitolo Capito. 4 The War House. Oh no credo che adesso ci inseguiranno malissimo Ah, uh. è uno speeder. Ti dà da... un... Ma ti dà invisibilità! Oddio, una spada di What? C'è un, uno scudo, un diario numero 3 che non leggerò. Ti, ti consiglio serve? di prenderlo questo effetto qua perché ci può servire. E ma adesso come? Per, per nasconderci uh. a loro. È vero, ma ok, aspetta. Vai. Il problema, ah, il problema è no, che no. hai fame quindi se corri la perdi. C'è un, un, un, un dog, c'è un la... dog, c'è un dog. Dog quale dog? Oh no, eh... è... mi ha visto! Via via via via via! Via! Come si corri. fugge di qua? Oddio, c'è il fango di prima là, che è schifo! Ah. Oddio, ma è niente! Metto lo ah, scudo! È è, uh... Due sono, sono due di prima! sono tornati ma poi c'era tipo un, un golem con wikimoo te l'hai visto? Bik? Sì, è quello oh. là! aiuto oh, ho trovato un buco! dove? oh aspettami eh, um. arrivo Tinin. eccomi ecco ok vieni tieni tieni la carne ok qui c'è uno speeder Io non so se c'è qualcosa ho paura che qui ci sia qualcun altro perché vedi aiuto oh. ok ho trovato li ho attirati a, tutti a due ah. lati ah. bene dove ti trovo ecco si sta avviando! All'entrata eh. okay, ok, aspetta un attimo. Ah, ok. Come lo ah. raggiungiamo? Aspetta un attimo che mi armo di frecce. Dobbiamo, dobbiamo correre adesso. Possiamo aspetta, prendo cibo, devo mangiare. Qui c'è il robo, eh. andiamo, okay. andiamo, andiamo, andiamo. Con questa musica molto epica. Andiamo, qui c'è una porta serrata. Ok. Vai. Vai, Io andiamo, andiamo, penso. andiamo, andiamo. Ok. Ok, sono passato. Andiamo avanti. Anch'io, eccomi. Ora ci sono gli altri da... Eh... Oh Senta, no. E ok, vado nel, vado nel passaggio in me. Che tra Aiuto! Ok, sono in mezzo. Sono dentro. Sono all'ascensore! Vai! Vai! Sì! Ce l'ho fatta! Oh. Io ce l'ho fatta! Ah, ma, ma che c'è un dogo sotto in fondo all'ascensore, eh. Ah, eh... Ah, Aspettami Sì, sì, ti aspetto qua all'ascensore allora, Comunque okay. l'ascensore è caduto, cioè Ok Che è successo? Sono salito Ho salito Uh, anch'io Loading Loading okay. Dove siamo? Ok Piano Pionei candele Abbiamo... Lattico Ok, lattico Comunque, no, non ho non appena controllato sul fatto che sui dischi Noi li possiamo mettere dentro il giradischi Perché dice, si può piazzare su giradischi Quindi magari, cioè, proprio no, il nostro... Fine. Magari lo scopo è proprio... di, di metterlo... Oh madonna! Ah... I'm, Vic I'm Victor, I'm Bill. Good goodbye Victor, goodbye Guarda Good che... no, Victor. no, fermo, scusa un attimo, guarda quel quadro. Ah. Guarda! No. Ah. Una cassa con testa. Ma questa è la sua famiglia? Codex 9. Cosa mi vuole significare Codex 9? Invitano in uh, c'è un quadro c'è un libro di tre pagine ma ma sono più libri eh, posso no aspetta un attimo come facciamo di mute e Hero brain veda come passa passa o oh, no I am di mute Oh Ma no, Victor, è diventato Be Be Behemoth. Ah, e, ok. E' lui. E come... che bisogna fare adesso? Torniamo indietro. Qui c'è un altro scritto rotto. E' un... Recto... E' sta... Ecco, allora... Torniamo, ind torniamo indietro, ho paura di quello che... Io anche. Eh. A destra mi sa dobbiamo andare. Si è aperta la porta. Eh... È una stanza chiusa. Oh no! È dentro una stanza da manicomio, what? Shift a! Shifta! Ci sono dei pistoni. Ehi... <gasps> Oh no Victor. Victor Ci conosce Guarda come ah. mi guarda Dobbiamo fermarlo No, no, Lo aspetta, sappiamo. aspetta, aspetta Ma, scusa, perché ce l'ha con me? Eh? Sta diventando più forte tutto, ogni giorno Dovrete ascoltarlo E dovete ascoltarmi Ed essere molto... Possiamo fidare, sì, cioè Cosa gli ho chiesto fare? Ho fatto una pozione segreta e Ed è nascosta nella stanza alla mia destra Hai detto pozione? Sì, hai detto pozione No, dice veleno, poison Ah, poison, è vero Ah Se la beve, eh, tirerà via Bebal dal mondo Ok Oppure una terribile guerra inizierà Spiegatevi, non abbiamo molto tempo Si è aperto, grazie Ok, grazie Victor. quindi Victor e eh, ah, Adesso si spiega tutto Fermo un attimo, guarda, guarda, vieni Allora, il diario 1, vieni qua, scendi giù Il diario 1 È firmato dal Dottor Victor Battips Mentre il Codex 9 Che è quello che abbiamo trovato in quella stanza È firmato da Bibal Bimut Bimut mm -hmm. Allora qui dobbiamo credo salire qua sopra eh Sopra il eh sì. Quindi Victor ah, è ancora quindi... vivo effettivamente Eccolo qua B Victor ok Bebal Bebal. Perché hai chiamato Bebal? Non lo so Cosa hai fatto Victor? Eh, non lo so guardalo Niente Se non averlo mandato a letto Senti già fa paura Poi in alto. Siamo siamo in ritardo Ma perché c'era con me? Scusa io non lo conosco Molto presto Comanderò una terribile e fantastica armata con il potere per controllarle tutte A proposito del veleno Portatemela Scusa un attimo guarda la sua faccia non è più quella di Victor Lo so è diventato Bikimut. Non mi Ma hai paura? Davvero? No, no, no, non è vero. Non l'ho detto, non l'ho detto. Non l'ho mai detto. questa. Devo dire che sono leggermente impressionato. <ride> Ma fino adesso mi sono cagato in mano. Come faccio a non avere paura di questo mostro? Così appassionato, così giovane. <ride> Ma perché? <ride> Sei esattamente quello. Sei esattamente colui che stavo cercando da tanto tempo. Arriviamo al punto. No. Sì, dai, eh, dai. Where is Do the bone? Open the chest. Oh no. Do Dr. Victor. Victor Poison, take poison with you, with you. So che non, so che non te lo daremo mai. Sicuro non lo farete. Sarà molto più interessante. Oddio! Ah! Oh! che la donnazione di porta la maledetta porta che chiudirà oh un, un caprino di smeraldo prendi tutto oh ma perché però. ce l'aveva con me parlava come se lo conoscessi poi eh, ma lui è cioè, senti, che... allora senti indossi un veleno vedi rimetterti subito quella mascherina ma se no va, dai tieni tieni vieni tieni sì. tu il caprino di smeraldo eh. io alla, il veleno questo qua poi alla fine io gli ho detto che non gli eravamo mai dato perché sono fortissimo. Ok, allora, andiamo. Sì, eh. ma... Ah, ma... No, sei chiuso la partita di noi. Eh... Là, qua, una casa. C'è lui... Alle lui tv! Che... E niente alla fine. Perché stai facendo questo? Per cambiare il mondo. Le tue persone hanno mostrato quanto... Gridi e art. Rating... No. Eh... E hanno preso tutto ciò che. faceva Victor. No, che <ride> Victor amava! And if I, live, I was born angry Volevo la vendetta quindi Voglio distruggere! No. Tutto ciò che amiamo! Eh... Ma... Il ah. timer! Il gas! Il gas, il gas, il gas! Il gas ha eh. aperto il gas! La valvola del il gas! Ecco perché bisogna chiudere il gas in casa! Eh. Mannaggia! Ma che perché si... il tempo non passa? Come si fa? Bussola ah, che... magnetizzata! Segui, segui, segui! Di qua, di qua! Aspetta, gas chamber. È aperta, è aperta, è aperta! Vieni, vieni, vieni, veloce! Veloce! Ma, ma me il tempo non sta passando, vabbè! Eh... Nemmeno a me sta passando, adesso inizierà a passare! Serve la io... bussola che sto usando io! Aspetta, Angelo, metti qui il, il libro! Quello... Quale? Tutto quello glitchato! Non ce l'ho più! La... Adesso ah, su che succede? Eh? Ah! ah Spavento Quindi Questo qua era il primo finale? Ah i personaggi ci sono Questo è Dottor no, Victor Questo è Bimu Proviamo <sniffs> What Che è successo? Ah Si C'è Shrek dentro c'è ciuchino allora detto questo vado in bagno di Shrek no allora ehm... senti Beemut qua dobbiamo sconfiggerlo prima o poi quindi vedi che ci dobbiamo dare da fare c'è Shrek e zucchino e il gatto con gli sti Mario <risa> Jordan Mario, ciao! Vieni a salutare!